Maria Rita forse è meglio che chiudi il microfono Chiudo? Chiudi e poi quando gli diamo la parola lo apri Ok Solo il microfono eh Antonella siamo live eh? Ok Allora Buonasera a tutti eh, Benvenuti alla diretta Facebook Dedicata a Cori eh, Comunità Solidale eh, questa sera eh, ci sarà con noi eh, un gruppo composito eh, di persone, eh, il cui scopo è parlare eh, di come sia possibile fare eh, solidarietà e lotta alla povertà all'interno delle nostre piccole eh, comunità, eh, questo gruppo composito però prenderà il via eh, parlando eh, di un'importante iniziativa che da alcuni anni eh, viene portata avanti, a Cori in termini proprio comunitari come Banco Farmaceutico, esiste una fondazione Banco Farmaceutico e, e grazie a questa fondazione ogni anno è possibile fare la raccolta del farmaco. Eh, la comunità Correse ha aderito da tre anni a questa parte e eh, quindi tutti quanti gli ospiti partire eh, dal sindaco eh, Mauro De Lillis eh, parleranno oh, di, eh, di questa iniziativa e poi via via di come eh, si svolgono le iniziative solidali nel territorio corese. Eh, io rappresento oh, l'associazione di promozione sociale eh, Poligonal che eh, ha il compito oh, oh, di organizzare eh, questa iniziativa nel corso di questi eh, ultimi ehm, tre anni e questa è iniziativa eh, di diretta web. Eh, alla regia non si vede c'è cioè Angelo Cioeta che eh, appunto oh, è un socio eh, di Poligonal e eh, con noi in questo momento ci sono il sindaco del comune di Cori. Eh, la dottoressa eh, Maria Teresa Olivieri in rappresentanza della Fondazione Nazionale Banco Farmaceutico, eh, il dottor eh, Michele Modugno in rappresentanza della farmacia De Gregorio, eh, la dottoressa eh, che in questo momento è scomparsa dal video ma tra poco ricomparirà, eh, Maria Rita Nobili in rappresentanza della farmacia. Eh, nobili e eh, la dottoressa Patrizia Moroni in rappresentanza della farmacia San Giuliano. Seguiranno poi eh, Protezione Civile, Caritas, ehm, è presente sullo schermo anche eh, il gruppo CNJ eh, con Giulia eh, Ciafrei, dicevo Caritas Protezione Civile e Comitato Civico Cori. Ehm, per l'apertura diciamo, di questa iniziativa io darei immediatamente la parola al nostro sindaco Mauro De Ligris per un indirizzo di saluto alla nostra comunità e sul valore di questa iniziativa. Grazie. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ringrazio l'associazione Poligonal per aver organizzato questa interessante iniziativa. Dal titolo Corri comunità solidale, ma niente di eh, più vero. Il valore delle, della solidarietà è nel DNA di questa comunità, che mh, lo ha sempre espresso in molti, in molti modi attraverso molte iniziative e gesti, non soltanto di singoli, di singoli cittadini, ma proprio in forma collettiva. Un valore importante a prescindere, ma che è risultato, posso dire, prezioso proprio in questo, in questo periodo, eh, caratterizzato dalla, dalla pandemia del covid. Dico prezioso perché potrei fare numerosi esempi di come grazie al volontariato la comunità di Cori ha eh, risolto importanti problemi alla nostra comunità. Proprio qualche istante fa, fa una cittadina mi ha mandato un messaggio ringraziandomi, ma ringraziando me è chiaro che sta ringraziando l'intera comunità, una signora positiva al Covid in quarantena, tutta la famiglia in quarantena e mi ringraziava del servizio che la protezione civile sta facendo alla propria famiglia, quindi portando farmaci, portando generi alimentari e quindi aiutando uh, una famiglia impossibilitata a muoversi. Quindi un servizio che la nostra comunità dà gratuitamente, ma dà gratuitamente grazie a un'azione della protezione civile che esercita in via volontaria. Ma questo è uno dei tanti esempi, ne potremo fare a decine, ma questo rappresenta che cosa il messaggio appunto solidar solidaristico che questa comunità è in grado di lanciare ai propri cittadini. E debbo ringraziare, quindi colgo occasione anche per questa opportunità che mi date, per ringraziare anche due persone che sono qui collegate e quindi voglio ringraziare le farmacie di Cori, e la farmacia De Gregorio e la farmacia Nobili, per un'altra importante iniziativa che hanno intrapreso insieme a noi, e cioè quella dei tamponi ai nostri ragazzi, quindi agli alunni della scuola elementare e, della scuola, e delle scuole medie di Gori di Giulianelli. Tamponi che sono stati effettuati in prossimità appunto della fine delle, delle vacanze natalizie è stata un'azione un appunto di prevenzione importante per tutelare la salute non soltanto dei nostri alunni ma anche di tutti i nostri cittadini perché l'obiettivo era proprio quello di individuare eventuali positivi e quindi a cascata andare a eh, catturare appunto eventuali positivi all'interno delle famiglie degli stessi abbiamo fatto più di 400 tamponi un, un, un risultato un, un positivo e questo, e questo appunto è stato un risultato importante perché abbiamo fatto appunto rientrare i nostri ragazzi nella più totale e assoluta sicurezza ma altri esempi si rivolgono al mondo della Caritas anche con la Caritas c'è un rapporto molto stretto da sempre tra il comune di Cori e la Caritas, dove appunto gestiscono una mensa per i più bisognosi, una mensa realizzata con fondi, con fondi comunali e regionali, un progetto che viene dalla passata amministrazione e che noi abbiamo eh, definito, definito semplicemente i dettagli. E Anche lì c'è un rapporto di eh, sostegno con, tra l'amministrazione comunale e questo altro importante servizio che si dà, che si dà ai nostri concittadini che sono stati e che sono meno fortunati di noi Quindi, nel, in un discorso di carattere più generale possiamo dire che il volontariato è diciamo un un asse del, del, della vita, della vita sociale fondamentale, fondamentale perché è grazie a loro che eh, anche un'amministrazione comunale può eh, stare più vicino ai propri cittadini. Pertanto, ringrazio tutto quanto il mondo del volontariato e ringrazio ovviamente tutte le persone che si trovano sempre vicino a noi soprattutto in questo periodo periodo molto complicato e particolare e difficile per tutti allora grazie eh, al sindaco oh, mauro dell'iltis soprattutto per queste riflessioni rivolte a questo particolare eh, periodo che stiamo attraversando in cui non solamente le eh, risorse pubbliche eh, occorrono ma eh, occorre soprattutto una sinergia di risorse che eh, sono fatte appunto da eh, persone che danno la loro disponibilità di tempo ma anche di denaro ma anche di impresa e quindi attualizzano quello che, eh, ehm, che viene eh, chiamato eh, il principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, in cui si dice che le pubbliche amministrazioni eh, favoriscono eh, tutti quei cittadini, eh, tutte quelle imprese, tutte quelle associazioni che hanno come loro obiettivo il raggiungimento di un interesse eh, generale. Quindi siamo, siamo felici di eh, essere eh, come dire, cittadini eh, di un'amministrazione che ha eh, questo indirizzo preciso e, e comprende eh, diciamo, la necessità di eh, integrazione eh, composita eh, di eh, diverse, eh, diverse forze. E questa sera diciamo, siamo qui per parlare del banco farmaceutico. Eh, banco Farmaceutico che è rappresentato eh, dalla dottoressa Maria Teresa Olivieri come fondazione Banco Farmaceutico a livello nazionale e che eh, coordina eh, per la provincia di Latina a livello territoriale le eh, giornate o settimane eh, dedicate eh, alla raccolta del farmaco o, o, raccolta che è importantissima eh, quale iniziativa per lotta alla povertà sanitaria eh, dottoressa Maria Teresa Olivieri eh, ti chiederei insomma di darci le indicazioni fondamentali di come si svolgerà questa iniziativa eh, quest'anno e quali sono stati eh, finora ehm, eh, appunto eh, gli obiettivi raggiunti eh, a livello nazionale e a livello provinciale di questa iniziativa Okay, buonasera a tutti, eh, intanto vi ringrazio per l'opportunità che date a, come, come Fondazione di Banco Farmaceutico eh, a questa diretta. Eh, Quest'anno la giornata di raccolta del farmaco si farà, eh, nonostante probabilmente tutte le difficoltà che ci potrebbero essere. Eh, già questo mh, per noi non è, non è scontato, no? in questo periodo comunque difficile. E vi dico molto sinceramente che non mi sarei aspettata la risposta almeno in provincia che c'è stato fino a questo momento vi dico già che eh, ci sono già 17 farmacie iscritte in provincia di cui 3 sono nel comune di Cori e per cui eh, già questo è un risultato importante nel senso che l'anno scorso erano 27, manca ancora qualche settimana quindi penso che i numeri dovrebbero all'incirca essere gli stessi e al di là della raccolta che si farà, eh, credo che già questa sia un segnale importante no? eh, di come le farmacie, eh, soprattutto in questo momento, eh, abbiano risposto, nonostante per loro sia un momento, penso, di difficoltà e potranno chiaramente... Eh, dirlo anche nel, negli interventi impegnati anche perché quando chiamo per sapere se si iscrivono o non si iscrivono ovviamente capisco eh, che gli impegni di questo periodo sono davvero molti eh, perché molti ci fanno carico anche come ha detto il sindaco eh, dei tamponi no? e quindi il loro impegno è aumentato ancora di più eh, però devo dire che io almeno personalmente sono, sono rimasta colpita da, dalla loro risposta positiva quindi questo è già il primo segnale per me bello eh, di un'iniziativa eh, che ormai ha preso piede in provincia da 15 anni. E devo dire che eh, le farmacie di Cori, in particolar modo la farmacia Nobili, è tra le prime che abbia partecipato a questa iniziativa nel momento in cui è arrivata in provincia. E perché Banco Farmaceutico nasce nel 2000, eh, in Lombardia e più precisamente a Milano eh, dall'iniziativa dei giovani farmacisti eh, che riconoscono probabilmente un bisogno che fino a quel momento eh, nessuno aveva preso sul serio e era molto sporadico nelle iniziative eh, cioè si pensava che il povero avesse bisogno sicuramente di un lavoro, sicuramente degli alimenti e eh, di vestiti eh, ma forse non si teneva conto che avesse bisogno anche di farmaci e allora da lì è nata un'esigenza insieme con eh, Feder Pharma, in quel momento, e alla Compagnia delle Opere eh, di mettere su questa iniziativa eh, in quell'anno, eh, precisamente nelle farmacie di Milano. Poi questa iniziativa negli anni eh, si è ingrandita, e ormai è su tutte le province d'Italia. I numeri sono grandi, ve ne dico qualcuno. Ormai sono circa 5.000 le farmacie in Italia che aderiscono alla giornata, e con 17.000 farmacisti e 22.000 volontari. Quest'anno i numeri ancora non sappiamo quali saranno, però si pensa che comunque poi alla fine verranno mantenuti. L'anno scorso eh, sono, state, eh, sono state raccolte praticamente circa 4 milioni in euro di farmaci e, e circa 540 mila confezioni. Quindi sono numeri grandi che in qualche modo danno senso a tutto quello che si fa no? e anche all'esigenza che probabilmente nasce eh, da una povertà eh, che purtroppo il Covid e questa pandemia ha accentuato. Eh, perché poi il Banco Farmaceutico, eh, vi dico, fa anche donazioni aziendali. Dal 2008 si occupa delle donazioni aziendali di farmaci eh, attraverso il reperimento di 33 aziende farmaceutiche che sono associate. E dal 2013 ha attivato in alcune farmacie eh, i recupero farmaci validi, non scaduti per quelle persone che magari hanno in casa dei farmaci, attraverso l'attenzione anche del farmacista, c'è la possibilità di recuperare eh, quei farmaci che si trovano in casa, eh, integri, che possono essere magari messi a disposizione eh, di quelle persone in difficoltà. Infine, dal 2013 ha attivato un osservatorio sulla povertà sanitaria il primo in Italia, che è un'equipe tra medici, e farmacisti, statistici e sociologi, che cerca di in qualche modo eh, di approfondire le dimensioni e le ragioni della povertà. Vi dico dei numeri che io ho letto in questi giorni e che davvero eh, lasciano un po' il segnale anche di questa pandemia, no? Eh, cioè, eh, da quella, dal rapporto presentato quest'anno... E il 40,6% degli enti durante il primo lockdown ha sospeso alcune attività eh, di aiuto alle persone bisognose e il 6% ha proprio chiuso e non ha riaperto di enti e anche questo no eh, sono dei numeri che comunque appesantiscono in fondo questa pandemia però questo non ci toglie eh, probabilmente l'entusiasmo comunque di continuare anzi forse accoglienti eh, ancora presenti e che ancora riescono a lavorare, eh, dà ancora più possibilità eh, di essere presenti e di aumentare la loro volontà di fare. E vi dico che l'anno scorso nei numeri eh, in provincia sono state 27 le farmacie che hanno aderito, eh, con circa 9.000 farmaci raccolti, quindi sono tanti. E gli enti associati sono sette sulla provincia, che hanno circa 3.500 bisognosi da accogliere. Nelle farmacie eh, sono stati presenti circa 80 volontari. Quest'anno, ovviamente, la situazione di pandemia eh, non ci permetterà di avere tutti questi volontari nelle farmacie. Questo è il dispiacere più grande perché vi dico che l'esperienza, io lo faccio da volontario, da, da qualche anno lo faccio, diciamo, in coordinamento. E vi devo dire che sul campo mi manca tantissimo l'essere presenti magari in farmacia, no? Però quando l'ho fatto in farmacia, eh, l'esperienza bella è incontrare le persone, e avere uno sguardo magari anche su quello che potrebbe essere un po' scettico, eh. però poi alla fine eh, il dialogo e praticamente l'incontrarsi aiuta anche magari a a togliere a volte questo scetticismo. L'importanza del volontario è apprezzata, credo, dai farmacisti. È quello che spesso ci viene richiesto, perché poi alla fine sono un aiuto, soprattutto nella giornata. E sono, secondo me, un segno, soprattutto in questo periodo difficile, sono un segno concreto di speranza, come un po' tutti questi gesti di solidarietà, no? E quella speranza che forse questa pandemia ha un po' assopito e a volte sembra quasi che non ci sia più, poi alla fine secondo me questi gesti la riavvivano e ce la riportano davanti e proprio per questo dicevo, quest'anno probabilmente la giornata sarà un po' diversa eh, da un punto di vista di banco farmaceutico ci sono richieste forse ve lo dico molto così due ipotesi possibili di, diciamo, di attuazione del gesto una è quella che sperando che sia almeno bel tempo e che sia possibile eh, un volontario possa stare fuori dalla farmacia perché capiamo bene che metterlo dentro con i numeri limitati per la farmacia creerebbe delle difficoltà soprattutto per quelle farmacie che magari sono piccole e che magari all'interno hanno poca, un, un numero di presenze molto minimo e quindi ci viene richiesto di stare fuori nel caso in cui questo, non so, la situazione che ci sarà... A febbraio quando avverrà la giornata spero sia un po meglio di adesso eh, se proprio la situazione invece possa, sia, sarà critica e quindi magari difficile eh, banco farmaceutico attraverso i volontari e gli enti eh, per, proverà a dare almeno l'assistenza eh, telefonica alle farmacie e come in questo caso per esempio di questa diretta e cercherà di arrivare a tutti gli amici attraverso eh, magari dei messaggi o una locandina oppure un messaggio qualche altra cosa per poter pubblicizzare comunque alla fine eh, l'iniziativa. L'iniziativa sarà dal 9 al, tre, al 15 febbraio con il sabato diciamo del 13 nella quale è proprio la GRF eh, vera e propria proprio perché eh, la GRF, cioè giornata di raccolta del farmaco avviene tutti gli anni eh, nel secondo sabato eh, di febbraio però da un paio di anni eh, anche su richiesta soprattutto dei farmacisti eh, in qualche modo eh, è stato richiesto di magari di allungarlo un po' e quindi si è data la possibilità anche alle farmacie eh, di poter fare in modo che potesse avvenire dal 9 al 15 cioè per una settimana intera Concludo dicendo che ovviamente e mi riallaccio alla questione della e in questa questione il Banco Farmaceutico c'entra in tutto, no? Proprio perché è, fa un lavoro di raccordo ma i protagonisti sono altri secondo me cioè i protagonisti sono le farmacie e gli enti che si impegnano i volontari e le persone che donano l'unico vero merito tra virgolette di banco farmaceutico è coordinare tutte queste certo, diciamo figure. Sì, coordinare queste figure e fare in modo che questa sinergia possa funzionare al meglio possibile allora ti allora, ringraziamo Maria Teresa, ci, ci diamo del tutto perché, sì, sì, insomma, sì, ci mancherebbe. Oh, ma... <ride> permette di, di riconoscerci reciprocamente con un tuo. Dicevo, ti ringraziamo per le informazioni esaustive che ci ha dato sul, uh, sulla Fondazione Banco Farmaceutico e sulle iniziative che sono state svolte territorialmente ehm, nella provincia di Latina ehm, e soprattutto questa eh, grande sensibilità Uh, verso il protagonismo o nella raccolta del farmaco, che è da parte di chi dona, è il singolo gesto del cittadino che dona che rende questa uh, giornata grande, grazie alla sinergia delle, uh, delle farmacie e dei volontari. Ma uh, appunto i protagonisti sono quei tantissimi, eh, spesso anonimi, eh, cittadini che magari. Lasciano anche in maniera anonima eh, la loro donazione al farmacista perché ne faccia, eh, diciamo, eh, ne, ne, ne metta eh, appunto nel, nel, nella scatola materialmente il farmaco che eh, ritiene eh, più eh, necessario. Eh, quindi nel congedarti, Maria Teresa, ti ringraziamo e. Mh, Curiamo questo passaggio dalla Fondazione Banco Farmaceutico Nazionale, quindi lo ripetiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Quest'iniziativa sarà dal 9 al 15 di febbraio. Tutti dal 9 al 15 di febbraio potranno donare un farmaco alle farmacie che aderiscono alla giornata di raccolta del farmaco. Questo significa che potranno farlo non solo a Cori, non solo a Giulianello, che eh, appunto fanno parte della nostra comunità eh, e che eh, diciamo noi ci siamo mossi per, eh, perché ci sia una sensibilizzazione della nostra comunità, ma si può fare ovunque, ovunque si trovi una farmacia che eh, aderisce alla giornata eh, della raccolta eh, del farmaco. E, mh, allora... Eh, passerei, ringraziando Maria Teresa, passerei la parola ai farmacisti eh, del, eh, del territorio e in primo luogo a eh, Michele Modugno, di eh, rappresentanza della farmacia eh, De Gregorio, per raccontarci mh, la sua esperienza e la sua disponibilità alla futura giornata, anzi settimana, della raccolta del farmaco. Quindi, ecco, Michele, ci fa piacere che tu ci possa dire qualcosa sulla vostra esperienza come farmacia e sulle motivazioni anche che vi spingono ad aderire fermo restando che ecco, lo, lo, lo, lo diciamo preventivamente viviamo in una comunità in cui tutte le farmacie del territorio sono state sempre sensibili alle, eh, alla sofferenza diciamo così perché poi chi sta male eh, si porta dentro una grande sofferenza che a volte significa anche grossi problemi economici quindi c'è già, eh, come dire, quotidianamente eh, da parte delle farmacie del territorio di Gori e Giulianello una grande sensibilità. A te la parola, Michele. Grazie, Antonella. Allora, buonasera a tutti. Io, per quanto riguarda la sensibilità aziendale, diciamo... Eh, Sottolineo e eh, mi riallaccio anche a Mauro che le aziende, le farmacie hanno un comportamento naturalmente solidale perché viviamo in un contesto, quello della nostra comunità, del nostro popolo che è estremamente solidale, per cui noi in qualche maniera, ad avviso mio personale, siamo un pochino lo specchio di quello che succede. Per cui, eh, mi riallaccio a quanto diceva il sindaco, la risposta della popolazione è meravigliosa ed è quello che poi ci integra come comunità, perché eh, diventiamo in qualche maniera un pochino tutti più empatici, più in grado di dialogare con l'intimità propria e degli altri, soprattutto quando ci sono problematiche di... riguardanti la salute. Problematiche di salute che in questi anni eh, andranno a diventare sicuramente anche problematiche di altro tipo perché la pandemia probabilmente andrà ad esacerbare le differenze, quella che si chiama forbice sociale, insomma per cui è importante che eh, quello che siamo andati costruendo come comunità venga eh, confermato negli anni e rafforzato. E per questo noi diciamo, accettiamo con gioia diciamo, la partecipazione della popolazione e eh, per quelle che sono le nostre eh, possibilità, i nostri orari d'apertura, per cui abbiamo aderito immediatamente, eh, sicuri che questo in questo anno sia eh, utile e mi permetto semplicemente di aggiungere che la, il ruolo che possiamo avere ma che la comunità ha già perché Cori è una comunità non solo solidale ma anche estremamente attenta e razionale nell'utilizzo sarebbe importante integrare a mio avviso le giornate contro lo spreco farmaceutico perché si può fare tantissimo anche per l'aumento dell'efficienza quante confezioni ancora oggi e eh, mi riferisco alle, anche a quello che vedono le colleghe quotidianamente accadere nelle proprie aziende va a finire nel, eh, nella raccolta dei farmaci scaduti farmaci che potrebbero vivere di vita propria e andare a eh, risolvere o allenire le problematiche di salute che moltissimi pazienti hanno per cui l'uso razionale, l'educazione sanitaria fatta in farmacia permetterebbe per quello che è la nostra comunità tranquillamente di aprire anche l'altra compagine se vogliamo del banco farmaceutico che è quello del recupero di farmaci validi iniziativa che mi auguro già dall'anno prossimo possa cominciare a essere integrata nella nostra piccola comunità eh, per cui ecco, diciamo, detto questo io penso che mh, il mio intervento si possa chiudere qui perché il, la differenza la farà ancora una volta la, la popolazione insomma. Grazie Michele, noi ci auguriamo che questa differenza la faccia effettivamente la popolazione non solo nel corso uh, della settimana per la raccolta uh, del farmaco ma eh, in queste iniziative che tu stai proponendo sul recupero eh, dei farmaci che può da parte eh, nell'iniziativa che ha portato avanti fin dall'inizio eh, Poligonal insieme a Protezione Civile e Caritas nell'ambito del progetto Open Cori in qualche modo ha fatto, avendo una postazione banco farmaceutico presso oh, la struttura dell'ospedale di comunità Uh, di Cori eh, nell'ex portineria in cui eh, abbiamo iniziato con i medici di famiglia, eh, col personale mh, ospedaliero, con uh, le persone che sono al punto di primo intervento e gli ambulatori a fare questa uh, raccolta uh, in diretta del farmaco, non non utilizzato ma uh, ancora valido. E, e questo ha permesso uh, per esempio di far fronte ad esigenze di eh, categorie eh, di persone come eh, i soggetti rifugiati sul nostro territorio che ehm, eh, non hanno nemmeno mh, come dire, il diritto di accesso al farmaco eh, gratuito, quindi eh, questo ci noi, noi l'abbiamo fatto diciamo informalmente, nonostante abbiamo sollecitato eh, eh, ripetutamente eh, le istituzioni, sia la ASL eh, che il Comune, eh, di sottoscrivere un protocollo d'intesa e credo che ormai i tempi sono maturi eh, per farlo, ed è quello che ci proponiamo di fare con in questo 2021, sottoscrive un protocollo d'intesa in cui ci siano più attori, le associazioni, le istituzioni, la AS, le farmacie, perché possa essere possibile questa raccolta del farmaco non più utilizzato per mille ragioni, perché si è cambiato terapia, perché purtroppo la persona che utilizzava quel farmaco è scomparso, ma ha ancora l'armadietto con eh, quei farmaci, perché a questo farmaco venga data eh, nuova vita e si combatta quello che è lo spreco farmaceutico, che eh, poi cammina quasi di pari passo con lo spreco alimentare, ma questo sarà un altro capitolo di questa eh, iniziativa che potremo avere nella seconda parte. Intanto, mh, eh, ringraziando Michele e, e permettendogli di... Di congedarsi e di seguitare la propria attività visto che è di turno eh, in farmacia, passerei eh, la parola alla dottoressa Maria Rita Nobili eh, in rappresentanza della farmacia Nobili salutando Michele. E, Arrivederci. Buon ciao, Michele, e chiedendo quindi eh, a Maria Rita eh, gentilmente di appunto di documentarci la propria esperienza e le proprie motivazioni a questa iniziativa importante a te la parola Maria Rita grazie, buonasera a tutti ecco, quest'anno è un anno molto particolare siamo tutti molto un po' scioccati però insomma, ecco, la comunità di Cori risponde positivamente i servizi sociali insomma c'è cioè tutto un insieme di iniziative che il comune porta avanti noi come farmacia ecco, è stato molto Insomma, bello poter partecipare ad aiutare il comune in questa iniziativa di fare il drive-in per i studenti di Cori. E ecco, poi quest'anno cioè, ecco, mi ricordo, insomma, le esperienze, le prime esperienze del banco farmaceutico con i volontari che ci sono stati, siamo stati sempre, è stata sempre una bellissima esperienza. Poi ci sono stati perché prima si poteva fare soltanto in una giornata, capitava che noi non eravamo punto di turno e quindi non abbiamo potuto continuarlo in questi anni. E mi ricordo proprio mio padre chiese questo favore, insomma, se si poteva fare la dottoressa Antonella, due o tre anni fa questa cosa, di aumentare le giornate. E ecco, quest'anno lo dedico, questa, questa settimana, della raccolta del farmaco in memoria di mio padre, che è stato un farmacista sempre attento alla solidarietà, al malato, ai bisogni, bisogni del, del paziente, sempre al primo posto, il malato è stato per lui il... una ragione di vita, potremmo dire. Di vita, sì, sì, sì, sì, E quindi ecco, questa settimana sarà per noi dedicata a lui, insomma, tutto il team della farmacia, sempre presente, insomma e solidale anche loro in tutte le iniziative e quindi speriamo che, che ci sia, diciamo che andrà tutto bene, che sarà possibile ovviamente ecco, mettendo, come diceva anche la dottoressa, anche un volontario fuori che magari si potrà gestire un po' meglio, purtroppo la farmacia è abbastanza grande, quindi insomma ci permetterà di poter gestire al meglio la cosa, insomma. E qualsiasi ecco, iniziativa noi saremo sempre pronti, insomma, disposti a partecipare. E vi ringrazio e speriamo insomma, che, andrà tutto, che andrà tutto bene come lo slogan che, che ormai si, si fa con questo Covid insomma, buon grazie. lavoro grazie. grazie Maria Rita e grazie soprattutto insomma, per eh, il ricordo di tuo papà che è credo nel, nel cuore di tutta quanta la comunità eh, di tutta quanta la comunità e che Purtroppo in questo periodo di Covid non ha uh, come potuto uh, come dire, uh, uh, essere vicina a, a voi uh, come farmacia, come figli, come famiglia, come, come, avrebbe, come avrebbe voluto. Quindi credo che sia questo, questo sentimento è condiviso uh, da tutta la comunità uh, di Cori e, e di Giulianello e diciamo che non c'è niente di meglio che poter eh, proseguire eh, attività in favore dei soggetti eh, più deboli per ricordare poi eh, le persone che ci hanno lasciato la loro memoria vive eh, grazie alle azioni che noi possiamo eh, continuare eh, a fare ehm, il loro nome eh, eh, Angelo mi avvisa che abbiamo problemi tecnici con la farmacia San Giuliano e quindi eh, oltre che ripetere dal 9 al 15 eh, di febbraio saranno possibili le donazioni alle farmacie eh, di Cori e Giulianello nello specifico alla farmacia De Gregorio alla farmacia Nobili e alla farmacia San Giuliano eh, tutti i cittadini si potranno recare e eh, donare eh, uno o, o più eh, farmaci per il banco farmaceutico eh, speriamo che sia possibile che ci sia anche la possibilità di dare spazio a volontari che si alternino per fare eh, l'accoglienza a tutti quanti insieme e a questo proposito per parlare di come eh, l'accoglienza per la raccolta del farmaco si possa fare anche allegramente tra virgolette eh, passerei eh, eh, la parola a Giulia Ciafrei ehm, che è responsabile eh, del CNJ a Giulianello il gruppo scout eh, laico eh, e che eh, da anni eh, con i propri ragazzi e adolescenti eh, ma anche più grandi eh, però sottolineo il valore educativo per i ragazzi adolescenti, fanno volontariato oh, per eh, il banco farmaceutico, quindi Giulia eh, raccontaci la tua esperienza e prenditi anche qualche minuto in più visto che è, è saltato il collegamento con la farmacia San Giuliano quindi sei te la portavoce per eh, Giulianello. a te la portavoce. Grazie Antonella, buonasera a tutte e a tutti e grazie per questa opportunità perché ci permette non solo di parlare appunto di quello che abbiamo fatto e che spero di continuare, continueremo a fare per questa specifica iniziativa ma anche insomma un pochino di presentare quello che facciamo con l'associazione per una comunità solidale appunto che è quella di Cori e Giulianello. E noi abbiamo fatto servizi, accogliamo con favore appunto servizio di questo tipo che fa eh, l'idea del servizio fa parte proprio dell'aspetto dell educativo della nostra associazione noi con, con appunto gli scout si prevede o tentiamo insomma noi che siamo educatori volontari di formare buoni cittadini e che quindi delle, di far uscire nell'età adulta dei ragazzi e delle ragazze che riescano ad avere una cittadinanza attiva o col volontariato o con altre attività ma che comunque abbiano una consapevolezza sulle scelte che quindi vivano eh, appunto attivamente i loro territori l'attività nello specifico del banco farmaceutico ci ha permesso di coinvolgere tutte le fasce d'età che noi accogliamo nella nostra associazione in questa attività di volontariato cosa che non è purtroppo sempre possibile perché appunto alcune attività di volontariato sono riservate magari spesso ai più grandi invece eh, l'aspetto appunto della raccolta del farmaco e della promozione di questa attività ci ha permesso di coinvolgere tutti i ragazzi quindi parliamo di una fascia d'età che va dagli 8 ai 19 anni è stato molto interessante soprattutto perché anche i più piccolini si sono avvicinati a un aspetto sanitario però eh, non in maniera di preoccupazione o di tristezza ma in maniera appunto della pensando appunto alla donazione all'aiuto dei più piccoli si sono fatti un po' promoter no? dell'iniziativa anche nella farmacia è stato molto oltre che utile insomma nello spirito ma anche si sì divertente per i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato quindi speriamo che anche quest'anno riusciremo a collaborare sicuramente con un numero minore di volontari sicuramente i più piccolini proprio per una questione di rischi e responsabilità forse non potranno essere presenti però cercheremo insomma di organizzarci e dare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto per quanto riguarda quello che accennava Antonella all'inizio, e quindi della lotta alla povertà, chiamiamola così, che si fa eh, all'interno della, della comunità di Cori Giulianello, noi siamo presenti sul territorio da più di 20 anni. E se proprio ci dobbiamo collocare all'interno di, di una comunità solidale, io parlerei di mh, alternativa a quella che è la povertà educativa, che come ben sapete non è solo una povertà. In termini economici, ma è una povertà magari di attività, di risorse, di opportunità che si offrono ai ragazzi e alle ragazze all'interno di un territorio. Ecco, noi cerchiamo nel nostro piccolo di accogliere appunto ragazzi e ragazze dagli 8 ai 19 anni, di fare delle attività che sviluppino il senso critico, rispetto per l'ambiente, il rispetto per l'altro, eh, la cittadinanza, la cittadinanza attiva, il servizio, il volontariato e tutto quello che si spera formerà un futuro dei buoni, appunto, dei buoni cittadini. Con il Covid, eh, fortunatamente il DPCM ci permette di operare, quindi a parte un periodo di stop del lockdown, in cui non abbiamo potuto fare attività dal vivo, ma anche noi ci siamo adattati alle modalità online, noi abbiamo ripreso le nostre attività, faticosamente, perché comunque le precauzioni da prendere sono tante, aumentano le spese, siamo associazioni comunque appunto di volontariato che vivono di autofinanziamento, però siamo molto, molto felici di offrire un'alternativa ai ragazzi alle ragazze e alle famiglie, soprattutto in questo momento in cui purtroppo tante attività sono ferme e quindi i ragazzi adolescenti, preadolescenti ma anche più piccolini soffrono tantissimo il fatto di non poter socializzare, di non poter uscire, di non poter fare tutto quello a cui erano magari abituati, noi ci sforziamo appunto per garantire sicurezza e per appogginare anche in questo senso una povertà educativa da un punto di vista della socializzazione, della capacità di mettersi in relazione, del divieto di usare il corpo no? per, le, per, per le relazioni normali, quindi l'abbraccio, la mano e tutto quello che torna. Noi cerchiamo, stiamo cercando tanto in questo momento di mantenere appunto dei rapporti affettivi e di relazione, di sensibilizzare i ragazzi in questo senso, anche se il periodo ci limita, però crediamo che, insomma, pensiamo che si è, convintamente di resistere, proprio perché la cittadinanza ne ha bisogno, noi eh, ci fa piacere perché insomma facciamo i volontari non perché qualcuno ci ha obbligato, ma perché facciamo le cose eh, con, con molto piacere e poi soprattutto appunto per ragazzi e famiglie che trovano nello scoutismo in questo momento uno sfogo, non da poco, un ambiente ecco, sereno, di famiglia felice, come diciamo noi. E, <ride> un... Voglio avere un genitore sì. che voglia appunto eh, proporre l'attività scout del CNGA, mm -hmm. quando ci siete, dove siete, così diamo anche... Allora, noi siamo, abbiamo la sede a Giulianello, di fronte alla pizzeria di Peppe, prima della stazione, per capirci. E I più piccoli fanno riunione il sabato mattina, i più grandi, quindi fascia 16-19 anni, il mercoledì sera e, e, e l'età intermedia, 12-16 anni, o il sabato mattina o il sabato pomeriggio, anche a seconda di adesso le scuole stanno un po' cambiando con rientro, ricambiano gli orari, quindi siamo un po' in balia delle, delle decisioni scolastiche. però facciamo riunioni per due ore, Abbiamo una pagina Facebook del gruppo, quindi ci potete trovare anche su Facebook. Magari la mettiamo in uh, sovraimpressione se tu okay. la fai. Grazie, è un'attività che appunto senza impegno perché noi facciamo un po' di pubblicità. Noi copriamo con la nostra assicurazione provvisoria i primi due mesi di attività di ogni ragazzo nuovo che viene, quindi c'è la possibilità di provare sempre nella massima sicurezza, di provare le, le nostre attività e poi eventualmente insomma noi speriamo di, di restare. Noi, sì, giudarmi, diciamo Oltre al banco farmaceutico, iniziative che tu ritieni importanti nei confronti della comunità uh, giulianese da parte del, del, del vostro gruppo? Se, se magari ci fai qualche altro... Sì, noi abbiamo partecipato spesso a giornate ovviamente ambientali, la provincia del lago, eccetera. Abbiamo fatto delle attività all'interno di un centro anziani a Giulianello, questa anche con i più piccolini. Ehm, per parlare di attività un po' più grandi insomma anche impegnative gli adulti della nostra associazione siccome la nostra è un'associazione legata alla protezione civile da un livello nazionale eh, abbiamo fatto attività durante il terremoto di Amatrice ancora prima quello dell'Aquila ancora prima con le alluvioni insomma ci sono volontari che sono partiti e sono andati a fare attività la cosa importante è che tanti ragazzi e ragazze di Giulianello appena usciti dagli scout hanno avuto la possibilità di sperimentarsi in servizi così importanti. Quindi io credo che non c'è solo un'attività verso la comunità, ma anche la nostra sì. attività interna poi permette alla stessa comunità di fare esperienze veramente eccezionali. Diciamo che l'importanza dell'educazione dell è guardare dentro, ma guardare anche fuori, quindi guardare sì. all'interno della propria comunità, ma avere sempre uno sguardo rivolto... Eh, all'esterno che ci permetta appunto di coltivare i nostri gli spazi di crescita e Lavoriamo con chi dice donna per, contro la violenza sulle donne abbiamo collaborato con attività con loro abbiamo collaborato con il CAS eh, e quindi abbiamo fatto delle giornate con i ragazzi migranti, anche con la casa famiglia ehm, che sta giù a Cori abbiamo fatto un campo invernale e quindi c'è stata una giornata in cui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i ragazzi e le ragazze accolte lì quindi insomma siamo abbastanza attivi da questo punto di vista e mi permetto di ringraziare tutti, Poligonal, ma tutte le associazioni che ogni volta insomma, ci invitano a collaborare con loro e che ci hanno dato la possibilità di integrarci sul territorio e insomma, di stare insieme per delle cose così belle. Allora, grazie veramente di cuore a Giulia, soprattutto per questa vocazione all'educazione giovanile del gruppo CNJ che diciamo, in tempi di Covid resiste, ma soprattutto questa resistenza è qualcosa che ci auguriamo prometta bene, eh, perché formare ed educare eh, i giovani eh, in periodi in cui ci sono restrizioni così forti è una gran grande scommessa sia per noi adulti eh, ma è, se per noi adulti appunto è una grande scommessa, per loro giovani è eh, un investimento sulla loro sensibilità e sulla loro capacità eh, di eh, comprendere l'altro e gli altri eh, in maniera più piena. Quindi vi ringrazio Giulia per questa attività e eh, per l'assenza della dottoressa Patrizia Moroni e della farmacia San Giuliano rinnoviamo eh, diciamo la, la disponibilità della farmacia San Giuliano dal 9 al 15 di febbraio per la raccolta eh, del farmaco e eh, per la possibilità di farti esperienza come volontari come ci hanno dimostrato il gruppo CNJ eh, di Giulianello. Quindi, grazie ancora Giulia e in questa carellata che vuole eh, appunto aprirsi alle diverse, ai diversi aspetti della solidarietà eh, in una piccola realtà eh, come Cori che ha eh, 10.000 abitanti, non poteva mancare eh, l'onnipresente, direi. Eh, in tutte le situazioni critiche eh, protezione civile è con noi eh, Roberto Ceracchi eh, che pregherei di aprire il suo microfono altrimenti eh, non, non sentiamo la sua voce è con noi Roberto Ceracchi che è il responsabile della protezione civile eh, di Cori e che dobbiamo dire è stata la realtà che durante questo periodo di pandemia da quando è stata annunciata eh, fino ad oggi senza senza un attimo di respiro ha continuato ad essere presente su tutto il territorio ecco roberto eh, spiegaci soprattutto il ruolo Ehm, che riveste la protezione civile eh, quando appunto c'è un'emergenza come quella eh, che si è protratta eh, nel corso di quest'anno che è quella del Covid con la costituzione di un gruppo che monitora proprio questa emergenza. Ecco, eh, raccontaci questo e poi insomma proseguiamo, gli faccio altre domande per raccontare meglio la protezione civile a 360 gradi sul nostro territorio. Beh, noi come protezione civile, il COC, in pratica noi facciamo parte del COC che ha aperto il sindaco l'anno scorso a marzo e quindi non è, non è stato poi più chiuso il centro operativo comunale. E dal COC poi noi partecipiamo, diamo aiuto a chi ha bisogno, portiamo chi è positivo che è a casa o in quarantena e non ha nessuno che gli possa portare... Eh, diciamo farmaci, alimenti, noi siamo qua per questo facciamo quello che possiamo fare per aiutare chi ha bisogno eh, questo qua è il lavoro che stiamo facendo adesso Montiamo, abbiamo dato una mano quando hanno fatto i tamponi a Gianello le farmacie di Cori, insomma l'hanno fatto quei tamponi e aiutiamo il comune tutto e per tutto per quello che possa riguardare l'emergenza Covid a L'assistenza livello... operativa mi sembra di capire, no? Sì, eh, diciamo che noi ci occupiamo più della logistica quando ci chiamo il comune nelle emergenze e poi diamo una mano a chi ha bisogno nel, in tutto questo. questo significa allestimento di stand nelle emergenze, disponibilità di mezzi? Sì, tutto questo: tutto quello che riguarda la logistica la dovremmo fare, la facciamo noi. No, la dovremmo, la facciamo noi. Eh, la, fate, la fate voi quotidianamente. Eh, ehm, eh, e come gruppo Protezione Civile voi siete a Cori da, da, da quanti anni operate a Cori? La, la Protezione Civile nasce circa nel 1995, e da allora ecco, siamo qui operativi. E poi noi abbiamo oltre a tutto questo abbiamo fatto le emergenze sia Aquila, accumuli, terremoti abbiamo accumuli, saremo proprio al centro di accumuli a fare il campo insomma dopo tutto questo facciamo il banco farmaceutico, abbiamo anche il banco alimentare insomma facciamo una serie di iniziative per chi sostanzialmente per chi ha bisogno perché se no, no non, non avremo modo di esistere se non aiutiamo chi ha bisogno non avremo modo di esistere quindi Roberto, Banco Alimentare e Banco Farmaceutico, come, come funzionano? Eh, cioè, un cittadino che ha bisogno? Un cittadino che ha bisogno può venire direttamente da noi, noi però lavoriamo a stretto contatto con i servizi sociali e chiaramente loro ci dicono le persone e mandano le persone. Sostanzialmente va in base a noi, noi chiediamo un modello di semano perché... Per, per essere certi che la persona abbia bisogno insomma, ecco, non è che possiamo andare a, a indagare a fare, non, non siamo tenuti a fare questo chiediamo solo il modello di sé, che se non supera una certa cifra eh, anche perché dobbiamo rispondere al Banco Alimentare Nazionale e dirgli noi stiamo aiutando questa persona perché è così e quindi ecco facciamo questo tipo di, di lavoro Ci riceviamo una volta al mese andiamo a caricare anzi una volta al mese gli alimenti Uh, adesso stiamo, abbiamo il magazzino qua vicino a Aprilia, li portiamo a Cori, poi un giorno è dedicato a questo, a questo servizio dove le, le persone che si possono muovere da casa vengono da noi in sede e poi facciamo un altro servizio che ci sono delle persone che non si possono muovere, che non hanno possibilità di movimento e glielo portiamo direttamente a casa, però cerchiamo sempre di non farlo perché sennò diventere, diventerebbe una... Uno spreco di energie non indifferente, insomma, non è che possiamo fare. Eh, per, cioè, per chi anche... può bene che, che, che si attivi, insomma. Come... Eh, anche perché parliamo di parliamo circa di 70 famiglie, insomma, e non è, non è poco a livello, a livello tra Cori e Gianello. Eh, ma queste 70 famiglie sono aumentate nel corso della, della pandemia o sono aumentati i loro bisogni? No, sono aumentate nella, nella pandemia. Sono aumentate perché l'anno scorso, prima che cominciasse la pandemia, non, una, non arrivavamo a 50. Il problema è che è sono aumentate le famiglie che noi aiutiamo eh, mensilmente, ma poi a queste si vanno ad aggiungere altre persone. che eh, In caso nel lavoro, per esempio, chi fa il cameriere nei ristoranti, queste cose, insomma, non hanno possibilità di lavoro e si trovano in difficoltà. Fortunatamente poi il comune mh, aiutato dai commercianti ha fatto la spesa sospesa e riusciamo ad assolvere questi, a queste famiglie, insomma aiutare queste famiglie con la spesa sospesa che, che ci danno i, gli alimentari. Insomma. Quindi diciamo è importantissima di nuovo questa sinergia tra sì. la protezione civile, i servizi sociali del comune, le, eh, eh, le appunto... Le, le, le, i negozianti di alimentari che sono sul territorio del, del comune di cori e che permettono questa importante iniziativa eh, della spesa sospesa eh, ma eh, appunto oltre eh, a queste iniziative se noi avessimo adesso de degli ascoltatori che si sono incuriositi sul, sul lavoro della protezione civile e magari vorresse, volessero fare un'esperienza da voi come è, com è possibile farla? A chi si debbono rivolgere? Si possono rivolgere al numero della protezione civile, noi accettiamo tutti perché siamo più siamo e meglio è. Io penso sempre. Io ho un, ehm, ho un mio motto: che se una persona decide di fare una cosa la, eh, trova una soluzione. Se sono dieci persone per fare quella cosa trovano dieci soluzioni, forse se ne trova una migliore di quella che di una persona che lavora da sola, certo, quindi quindi, più persone arrivano e meglio è. Quindi l'opportunità di, eh, diciamo, di accogliere nuovi volontari per poter migliorare le, le risposte eh, sul territorio ma anche appunto, entrare in contatto con soggetti diversi come in questo caso eh, i commercianti che si sono attivati eh, per, la, per la spesa sospesa. E, allora ecco rinnoviamo al nostro pubblico quindi la disponibilità da parte della protezione civile per queste eh, iniziative importanti che sono quelle dedicate alla lotta alla povertà e che sono appunto Banco Alimentare e contemporaneamente Banco Farmaceutico Uh, aperto una volta al mese, il cui filtro diciamo, è, sono uh, i servizi sociali, cioè tramite le segnalazioni dei servizi sociali, eh, le persone eh, arrivano eh, diciamo così al vostro, al vostro sportello mensile e possono eh, ottenere eh, il pacco viveri oppure eh, il farmaco. Per quanto riguarda Appunto la distribuzione eh, dei farmaci, i farmaci che vengono raccolti eh, dalla eh, iniziativa che si terrà dal 9 al 13 di febbraio. Eh, si tratta di farmaci che sono oh, appunto in fascia C, quindi sarebbero oh, eh, i farmaci eh, a, eh, a pagamento anche di, di quei farmaci oltre ad avere la segnalazione da parte eh, dei servizi sociali per accedervi eh, è bene avere anche eh, documentata eh, una prescrizione eh, medica ehm, che eh, appunto manifesti la necessità eh, di quella eh, tipologia eh, di farmaco questo perché eh, diciamo il farmaco oh, non è come l'alimento che dipende dal gusto, uh, ma è, è qualcosa che è appunto oh, deve eh, curare una malattia e le malattie le curano, uh, le curano i medici. E, mh, a questo proposito noi ringraziamo anche tutti i medici eh, di medicina generale, i medici di famiglia uh, di Cori e a cui abbiamo presentato negli anni eh, l'iniziativa eh, del banco farmaceutico e eh, qualora ne abbiano necessità è, è accessibile a loro la postazione banco farmaceutico dove sono depositati i farmaci sia quelli di raccolta eh, da donazione sia quelli di raccolta per, eh, perché farmaco dismesso ma valido e non usato. Eh, tutti i medici possono accedervi eh, le, la, lo sportello diciamo così banco farmaceutico presso l'ospedale di comunità è nell'ex portineria eh, le chiavi di quel locale sono nella disponibilità di, dell'associazione eh, Poligonal che cura diciamo così l'archiviazione eh, dei farmaci nel senso che eh, appunto ne abbiamo Uh, stilato uh, come, come si dice la quantità di farmaci e la qualità di, dei farmaci che, eh, che ci sono quindi abbiamo una lista uh, di tutti i farmaci che sono lì uh, e, e curiamo diciamo uh, trattandosi anche di, di recupero eh, di farmaci eh, a un certo punto dobbiamo anche curare eh, come dire, la dismissione del farmaco per la scadenza. Quindi è il nostro onere eh, curare eh, eh, diciamo così, gli armadietti eh, del banco farmaceutico, sia virtuali eh, che reali. Eh, le chiavi del locale exportineria rimangono a disposizione dell'ospedale di comunità che... Eh, Durante questa pandemia eh, ne ha usufruito perché c'erano tutta una serie di problemi e ne potrà usufruire perché anche l'ospedale di comunità, eh, di cui fanno parte i medici di famiglia, gli infermieri che eh, curano eh, i degenti e il eh, personale e ambulatoriale dei punti di primo intervento eh, come dire, ha un'autorizzazione eh, che non è, al momento non è scritta ma che eh, c'è eh, nei fatti e eh, avendo la responsabilità di eh, verificare le persone che hanno bisogno di determinati farmaci non se lo possono permettere molte volte queste persone o stanno ricoverate nell'ospedale di comunità o sono o si rivolgono al punto eh, di primo intervento o ad altre situazioni ambulatoriali e quindi riteniamo giusto che ci sia questo coinvolgimento corale di gestione di questo, eh, di questo banco eh, farmaceutico. Ma la solidarietà sul nostro territorio oh, non è solamente banco farmaceutico, eh, appunto ogni realtà associativa ha tante eh, azioni che svolge eh, sul territorio e non possiamo uh, non uh, citare dare spazio all'attività che mh, posso dire eh, svolge molto spesso in silenzio o di nascosto uh, in maniera non eclatante eh, la caritas uh, che opera uh, eh, per le parrocchie del comune di Cori e eh, di Giulianello. e quindi sono presenti qui insieme a noi eh, ad illustrare questa attività ehm, la signora eh, Franca Martinelli che eh, eh, si occupa secondo me di uno degli aspetti più eh, importanti e direi più stacanovisti della Caritas, che è eh, la Mensa Caritas, che io ho scoperto, cioè, davo que questo servizio eh, in questa epoca di pandemia come un servizio che, no che non fosse eh, attivo. Invece, eh, parlando con, eh, con Don Angelo. Eh, lui mi ha detto, ma come? No, noi siamo attivi fin eh, dalla, dalla fine del, del primo lockdown. Stiamo rispettando, perché questo è importante, rispettando le norme anti-Covid, siamo riusciti a garantire tutti i giorni un pasto a tutte le persone che ne hanno bisogno. Allora, Franca, eh, sì. ti prego di raccontarci intanto le motivazioni che ti spingono a fare questa cosa io credo che non ci sia niente di più bello per chi eh, diciamo eh, per chi sa cucinare diciamo così perché non, non, non mi, io non ne sono capace confesso le mie, eh, come dire, le mie mancanze eh, non c'è niente di più bello che creare le condizioni per un pasto caldo alle persone che ne hanno bisogno quindi raccontaci la tua esperienza Franca come funziona e Grazie, sì, buonasera a tutti io in realtà ho cominciato da lontano, nel 1998, a frequentare la Caritas. Da quando è stata aperta qui a con tutte e due le parrocchie, e quindi ho fatto un bel bagaglio di esperienza. Essendo una scout adulta, io sono portata per il servizio, quindi mi sono sempre dedicata a queste cose. E, e da quando è stata aperta qui su Accori, alla parrocchia San Pietro e Paolo, che stiamo operando eh, tutti i giorni praticamente. E nel periodo del lockdown, siamo dal mese di, di marzo e aprile, non, non si cucinava, però abbiamo fatto tutti i giorni panini. Quindi abbiamo garantito quel poco, che poi mettavamo un po' di tutto, frutta, dolce, e panini, e quindi giornalmente si faceva il turno di ogni gruppo, ogni giorno andavamo, si preparavano i panini e gli venivano consegnati. E, e quindi, diciamo, fino ad oggi andiamo avanti con, eh, con gli ospiti che sono intorno a un numero di 12 persone al giorno, 10-12 persone al giorno, per garantire appunto un pasto caldo tutti i giorni. E grazie a Don Angelo, che riesce sempre ad organizzare tutto, facciamo questo servizio. Allora Don Angelo riesce a organizzare tutto però c'è una macchina organizzativa dietro la mensa Angelo, carica noi, Certo, siamo eh, come operatrici c'è cioè solo un maschietto che collabora con noi siamo diciamo eh, operiamo sei giorni su sette, eh, con eh, turni di due persone al giorno quindi siamo, siamo un numero, 12 persone, 12, 13 persone. E, però siamo tutte persone non, non tanto giovanissime, avremo <ride> bisogno di un po' di gioventù. Eh, e allora, Franca, io direi, proprio... anno, visto che qualcuno ci sta ascoltando, che eh, la mensa carita è aperta a tutti il volontariato è sempre ben accetto da tutti quindi eh, aspettiamo soprattutto persone giovani però noi eh, comunque andiamo avanti lo stesso ok grazie franca per questo no. vuol dire. noi andiamo avanti lo stesso ma insomma si coglie no. In realtà uno, uno spirito forte nelle, sì. eh, nelle parole che dici e poi appunto eh, fare i volontari per un giorno oh, tra virgolette eh, posso dire che è facile eh, impegnarsi quotidianamente tutti i giorni a mantenere un servizio che è attivo sei giorni a settimana eh, diventa quasi come, come lo prende come un lavoro anche se non il ci lavoro. prende niente però c'è la serietà eh, dell'impegno eh, di queste di te soprattutto che coordini tutto e delle persone che con te eh, si eh, coordinano eh, in, questa, in questa attività ecco ehm, eh, per, eh, appunto, per preparare il menù della mensa caritas chi vi aiuta eh, facciamo noi, <ride> facciamo noi, ne... non ci aiuta nessuna, facciamo eh, tutto noi, però, che quello direi... che abbiamo disponibile facciamo. Ci sono anche persone che fanno pervenire, che ne so, una cassetta di frutta? Sì, sì assolutamente sì, sì sì, eh, ci sono delle persone. Nel senso voglio dire, ci sono queste donazioni spontanee da parte di cittadini mm. di Tori che dicono, eh, mm. Voi fare la Caritas? Ecco, ciò questo c'ho la zucca c'ho che ne so, c'ho carciofi eh. qualcosa, qualcosa arriva sì, e volevo, volevo ricordare che Cori praticamente il bar della vecchia Cori e il periodo di Pasqua ha fatto una rifa e ricavato l'ha offerto alla Caritas per di 1140 euro quindi il ricavato di questa rifa praticamente è stato donato è offerto alla Caritas è stato donato alla Caritas perché la Caritas sì. lo tramutasse sì. in alimenti esatto per, per la mensa esatto sì, sì. e quindi veramente sul nostro territorio ci sono appunto tanti volti nascosti del, del volontariato per Natale lo stesso, qualche offerta è arrivata dalle, dalle persone individuali proprio, che okay. chi poteva qualcosa. No, diciamo, eh, chi vuole fare appunto questo tipo di donazioni, a chi si deve rivolgere? A, a... a Don Angelo? A Don Angelo, sì, Quindi, sì. Il, il coordinatore Don Angelo. è Don Angelo, non c'è un. Il coordinatore è lui, sì, sì, sì. Okay. E noi siamo sì. attorno a lui. Ok, quindi insomma. Per... Chiedere, chiedere una cosa, se Prego. posso. Prego. A proposito dei farmaci eh, che sono disponibili lì all'ospedale, in riferimento al banco farmaceutico, ma che eh, se, per esempio, noi in Mensa abbiamo una richiesta che eh, ci dobbiamo pensare noi oppure possono venire direttamente gli ospiti? Allora qu questa richiesta se l'avete voi noi mettiamo a disposizione eh, il numero, numero telefonico delle persone di Poligonal che si occupano insomma di, eh, di trovare la soluzione al problema insieme ovviamente al, al, al medico di, di famiglia. Ok. Questa diciamo okay. è la modalità. Eh, quello che vorremmo attivare nel tempo, ehm, ci abbiamo provato anche lo scorso anno ad attivare delle competenze digitali per cui si possa riempire una richiesta online che eh, diciamo, arriva senza dover fare la telefonata, eccetera, eccetera, e poi viene viene istruita in cui si mettono i dati però ci rendiamo conto che eh, voglio dire appunto le condizioni eh, e la situazione delle persone che, eh, che sono in povertà oppure, oppure le persone che si occupano di volontariato appunto spesso per eh, un'età un che hanno eh, non sono competenti digitalmente diciamo così e quindi Mm, ci stiamo ponendo eh, l'obiettivo di formare anche le persone più anziane, anche le persone più fragili ad utilizzare gli strumenti digitali ma eh, come eh, per ottenere un risultato più immediato e più facile senza troppi giri telefonate di persone che non trovi eccetera eccetera e quindi riuscire a eh, diciamo così ad avere un, un occhio sistematico sui bisogni che ci sono Uh, sul territorio avvalendoci gli strumenti informatici questo non vuol dire che eh, non ci debba essere il contatto umano anzi il contatto umano è, è il presupposto per comprendere eh, il bisogno uh, il bisogno delle persone eh, e però oh, oh, come dire le macchine eh, ci, ci permettono come dire, di, di aumentare che cosa? la performance tra e quindi di, di diciamo così, di essere più bravi nel sapere quali sono i bisogni che si ripetono nel tempo cioè avere, eh, stiamo cercando anche di fare, come dire, delle, delle statistiche che ci possano permettere un po' di fare un bilancio sociale della comunità per quanto riguarda eh, i bisogni in condizioni di povertà o comunque di disagio, perché ci può essere anche disagio che è di diversa natura, che non è la povertà ma a cui comunque bisogna dare risposta. Eh, io penso che sia anche vostra esperienza, che magari immensa possa venire anche una persona che apparentemente uno dice ma no, quello non c'ha problemi economici, no? C'è bisogno di vedere qualcuno, no? Sì, sì. E quindi viene a me per chiacchierare vengo. per qualcuno che gli rivolga la, la parola ah, no? sì. e, e questo insomma fa parte però della de, de capacità di tenere le persone vive eh, nei, loro lati, nei loro lati positivi no? coltivare una relazionalità positiva all'interno di una comunità eh, è eh, diciamo, il valore più importante che poi permette il resto che poi permette di poter essere una volta io bisognoso, ma l'indomani io volontario. No? Eh, se eh, come dire, collaboriamo insieme, riusciamo anche a creare un'intercambiabilità eh, dei ruoli. cioè non, non ci sarà sempre solo quello che chiede, ma anche quello che chiede un giorno dirà ma forse anch'io sono capace eh, di fare questo che può essere messo al servizio della comunità. E questo credo che sia il messaggio più importante che possiamo dare proprio in questo periodo no? in cui c'è tanta sofferenza eh, silenziosa determinata da tanti fattori, forse il primo appunto la solitudine delle persone anziane, eh, un altro l'impossibilità di poter stare accanto alle persone a cui teniamo perché proprio ci teniamo, oh, siamo costretti a starcene lontani, e quindi viviamo diciamo, questi fortissimi paradossi che poi creano eh, sofferenza diciamo, nella, eh, nella nostra um umanità. Però ecco, farci sentire anche con questo mezzo, no? che è una diretta eh, Facebook, significa eh, restituire eh, il tanto di positivo. Eh, che c'è nel nostro territorio e che spesso non, eh, non riusciamo a vedere, non riusciamo a valorizzare e non riusciamo a, a renderlo di esempio per tanti altri. Questo poi è l'obiettivo che oggi ci poniamo. Nel volontariato, nella cittadinanza attiva, nelle esperienze di sostegno per le altre persone, in, quali, in qualsiasi condizione esse siano, c'è eh, spazio, c'è spazio veramente per tutti, per i giovani che vogliono dare una mano per le persone più in con l'età ma che sono ancora in gamba e ci hanno ancora tanto da dare a tutti e quindi a questo punto Franca se tu vuoi aggiungere qualcosa a me fa tantissimo piacere no, io penso di aver detto tutto quello che dovevo dire Ok, eh, ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio soprattutto per la tua tenacia che appunto dagli anni, dalla fine degli anni 90 che ti occupi sì. in Mensa dal fatto che insomma, sei sei giorni su sette sul pezzo, insomma, non è esatto. da tutto. Esatto. Grazie, diciamo, possiamo grazie. dire grazie da parte di tutta la comunità corese, un grazie mm. doveroso oh, e, e sentito e che ci siano giovani, insomma, presto, che possano darti speriamo, la speriamo. Eh, sì. A questo punto la passerei la parola ad Anna, sì. se c'è, Anna Crocca. Sì, mi vede. sono ma non mi vedo, non so perché. Ho acceso la telecamera ma non si vede. Ma la cosa più importante, Anna, è che tu parti. Allora, Anna Crocca, eh, dici un po' il tuo ruolo nella... Nella Caritas? Io sono un'operatrice della Caritas, eh, mi impegno sia nella distribuzione, noi eh, facciamo distribuzione di pacchi alimentari e facciamo anche un centro d'ascolto che effettivamente forse è la prima cosa che si fa quando una persona arriva da noi e poi do anche il mio contributo alla mensa. Eh, allora, Anna. Io direi, facci capire bene eh, come, come si articola appunto il, il, il centro di ascolto. Uh. Guarda, io volevo dire questo, credo che di associazioni di volontariato, come abbiamo sentito, ce ne sono tante. E la particolarità della Caritas è che il nostro servizio diventa azione e consapevolezza però in ordine al Vangelo della Carità. Eh, quindi la nostra poi diventa una testimonianza del Vangelo ma che si traduce in azioni, in gesti, in segni eh, anche in legami di solidarietà e di condivisione detto questo i gesti eh, si concretizzano eh, nella distribuzione come dicevo eh, Allora, noi abbiamo una sede, intanto è un gruppo interparrocchiale il nostro eh, ci sono persone della parrocchia di Santa Maria della Pietà che è la parrocchia che sta giù a Corivalle e persone della parrocchia di San Pietro abbiamo un'unica sede per tanti anni eh, le parrocchie hanno lavorato con un, eh, un, un doppio centro eh, uno che era giù a, a Santa Maria e uno su a San Pietro da qualche anno, forse da 5 o 6, abbiamo raccolto le forze, siamo insieme e c'è questo centro di, di distribuzione, è una sede, una sede che noi abbiamo in via dei lavoratori, penso che eh, l'indirizzo... tra due semafori, credo. Ecco, è quello che noi chiamiamo ai ferri. Eh, ehm, e il centro d'ascolto significa che quando arriva una persona che ne ha bisogno la prima cosa da fare è parlare con lui e quindi nel parlare, nell'ascoltarlo eh, si cerca di stabilire un possibile progetto che abbia come obiettivo l'aiuto per le situazioni di, di emergenza. E, mh, facciamo la consegna di questi pacchi alimentari e la consegna di vestiario noi non abbiamo una sede dove possiamo mantenere in ordine e, e, e tenere con cura eh, l, il vestiario per questo non, non lo prendiamo più come, faccia, come si faceva prima eh, un, un tempo c'era anche una sede dove si poteva eh, diciamo, sistemare questa cosa adesso la sede è più piccolina quindi preferiamo magari parlare con la persona che ci segnala un po' le necessità che ha ehm, e, e poi magari dare appuntamento alla persona nel momento in cui noi riusciamo a, a trovare le cose di cui ha bisogno. Eh, tra di noi c'è una rete, si passa parola all'interno della parrocchia, attraverso le conoscenze, attraverso il gruppo Masci, rispetto alle cose che servono e si cercano di, eh, di recuperare. Quindi diciamo all'interno della stessa parrocchia c'è eh, una rete diciamo, di comunicazione che si attiva tra i diversi possibili settori, mi sembra. Anche le diverse realtà che sono all'interno della parrocchia, eh, quindi magari ci si rivolge al gruppo dei catechisti, al... Eh, al gruppo scout che no, non è un gruppo è, insomma, è interparrocchiale però è una realtà che, che naturalmente lavora con le parrocchie diciamo che ci sensori che stanno sul territorio perché poi alla fine no, si tratta no, di personalmente no, io quando ho bisogno di qualche cosa magari cerco di farmi venire in mente chi la, la può avere e poi attraverso anche il giro delle conoscenze, delle amici, amicizie cercare le cose che servono. Eh. Allora, volevo dire, noi gli alimenti li recuperiamo attraverso la GEA, eh, perché la Caritas parrocchiale è una mh, diramazione della mh, Caritas diocesana. E, mh, quindi, noi abbiamo ecco, questi alimenti che ci arrivano attraverso il centro di smistamento che ha la Caritas diocesana. Ci chiamano quando arrivano alimenti e qualcuna di noi va giù e carica e porta in sede. E poi però ehm, utilizziamo anche i momenti forti dell'anno liturgico, quindi il periodo dell'avvento, il periodo eh, della Pasqua ehm, e eh, attraverso il gruppo dei Gatilisti cerchiamo magari di sensibilizzare anche i bambini a gesti concreti. E durante il periodo dell'avvento ogni settimana si porta in parrocchia, magari si fa la raccolta su un, uno specifico eh, alimento eh, e poi questi alimenti vengono raccolti e vengono portati in sede. Eh, gli scout hanno all'interno della loro attività annuale, credo almeno due o tre momenti in cui eh, con il gruppo dei ragazzi si posizionano davanti ai grandi eh, supermercati che sono a Cori e raccolgono questi alimenti, poi vengono impacchettati, portati sopra, sono naturalmente tutti alimenti a lunga conservazione e, e sono alimenti che poi noi gestiamo nel corso dell'anno. Quindi c'è una forte integrazione tra le, le diverse braccia della parrocchia no? Possiamo. sono necessarie sono assolutamente necessarie eh, e... queste realtà che contribuiscono perché eh, dire che si consegna il pacco a volte è anche un po' riduttivo c'è certo. tutto un altro lavoro da fare eh, la raccolta eh, eh, anche per esempio per l'abbigliamento insomma eh, quindi diciamo che, che la Caritas affianca al calendario liturgico un, una sorta di calendario delle opere, mi sembra di capire. Sì, sì. Eh, e quindi, diciamo, ferve eh, uh, un'attività che in qualche modo esplicita eh, quella che io laicamente posso, ma forse anche chi è fedele che chiama la parola di Dio. Sì, sicuramente, l'ho detto in premessa che il nostro servizio è proprio azione concreta del, del Vangelo e poi è, è normale, e si va verso i poveri e c'è bisogno, il centro d'ascolto però è anche quello a volte magari una persona che ascolta già è sicuramente un aiuto perché certo. lo stavo sottolineando prima a volte le povertà non sono soltanto quelle eh, economiche ci sono anche altre povertà, e a volte anche a noi capita che nel centro d'ascolto arrivano persone che hanno proprio bisogno di, di parlare. Ecco. Quindi possiamo dire per chi eh, voglia svolgere eh, attività eh, volontaria eh, nell'ambito della Caritas che in realtà la chiave d'accesso tra virgolette, è, è, è la parrocchia, se vogliamo, o le parrocchie, se vogliamo, perché le parrocchie diventano, uh, come dire, eh, la eh, insomma, chi dà la propria disponibilità nel, nella parrocchia può svolgere la propria attività uh, nella, stessa, nella stessa caritas. Sì, sì, sì. E, ecco, tu come... Diciamo, tu che sono tanti anni che, che fai questa eh, esperienza, eh, come, che cosa ti sentiresti di dire a un, a un giovane che appunto voglia fare qualcosa eh, per essere di aiuto agli altri? Eh, io posso dire che eh, in questa azione che... Che, che si rivolge agli altri, eh, si riesce poi anche ad ottenere molto, però. Eh, quindi si dà, ma si riceve tanto. Eh, io, se, se, se, se ci sono delle persone volenterose che, che vogliono darci una mano, eh, si rivolgono a Don Angelo, eh, noi siamo ben lieti insomma, di averli con noi. Quindi diciamo, le azioni nel volontariato sono quelle che rendono meglio di tutte quante. Forse potremmo concludere eh, così, meglio di qualsiasi eh, azione che compriamo in banca. Le vere azioni eh... le relazioni sono importantissime, sono fondamentali le relazioni. Eh, anche nel, nel volontariato, anzi sicuramente. Eh, sono più importanti le relazioni e poi magari anche il gesto concreto, ma la, la relazione è la, la prima cosa, mi sento di dire. E, e, e, voi non avete mai istituito però diciamo, una, come dire, una sorta di, di, di sportello volontario, oppure avete delle, eh, delle riunioni per, eh, per svolgere attività volontaria, cioè riunioni formative... No, noi abbiamo delle riunioni formative abbiamo delle riunioni che ci fa la diocesi eh, ci fa proprio un percorso eh, C'è cioè, una diocesi anche... che, che organizza la Caritas a livello diciamo diocesano? No, la, la, la, la diocesi fa degli incontri eh, fondamentalmente per farci capire eh, proprio il concetto di, di carità eh, quindi ci sono anche dei momenti di preghiera perché noi siamo un gruppo cioè che, che appartiene alla chiesa eh, ci sono poi anche degli incontri se vuoi tecnici perché mh, attualmente tutta la parte eh, del, dei, dei viveri che ci arrivano eh, devono essere gestiti anche eh, attraverso una banca dati eh, quindi abbiamo questo doppio tipo di riunioni che ci arrivano dalla Caritas Diocesiana e poi noi in parrocchia facciamo comunque degli incontri, eh, perché a volte sono proprio importanti per magari parlare di qualche caso, eh, confrontarci da, tra noi, relazionarci, eh, magari non sempre la stessa persona si trova a, a relazionarsi con la persona che ci arriva, quindi è bene che le informazioni anche eh, tra di noi eh, sì, vengano condivise. Eh, senti Anna, la protezione civile ci ha detto che come filtro diciamo ha uh, uh, i servizi sociali, ecco uh, voi il vostro rapporto con le istituzioni forse è un po' più libero rispetto uh, alla protezione civile oppure uh, avete delle, delle aspettative insomma anche voi da parte delle istituzioni? No, da noi arrivano delle persone che ci vengono segnalate anche dai servizi sociali, e, mh, ci arrivano delle persone che magari si rivolgono direttamente ai parroci e poi i parroci eh, o ce le segnalano oppure danno magari il giorno in cui noi stiamo aperti e quindi arrivano direttamente eh, in sede. E, mh, un lavoro però di collaborazione più stretta con i servizi sociali non, non, non sarebbe eh, cosa economicamente produttiva. Diciamo, L'obiettivo che ci potremmo dare tutti quanti nel corso di questo 2021, quando dico tutti quanti, dico tutte quante le, le realtà che a loro modo, in diversa misura, si occupano. Eh, di servizi eh, solidali è eh, quello di, di creare diciamo, un, una rete più coesa anche con le stesse istituzioni, insomma che sia eh, più capace di integrarsi nelle risposte ai bisogni e nella capacità di, di trovare soluzioni a problemi eh, più o meno grandi che debbono essere affrontati eh, nel sociale. Sì, sì, indubbiamente sì, un lavoro di rete aiuterebbe tutti, secondo me, eh, aiuterebbe le associazioni di volontariato. Eh, sto anche pensando, per esempio, che noi a volte eh, qualcuno arriva con dei problemi che sono di ordine tecnico, eh, la compilazione per esempio di un mise, queste cose, eh, oppure qualcuno arriva chiedendoci... Eh, sì, Avrebbero la... bisogno di un patronato, insomma, sarebbe opportuno riuscire a passare la palla a un soggetto diverso, no? Sì, no, però sto dicendo: ecco, qualcuno arriva anche con la necessità, dice avrei bisogno di trovare lavoro, ora la, il lavoro non è che si trova così, però eh, se sì, i servizi sociali riuscissero attraverso. Ehm, agenzie, da, dare anche informazioni di questo tipo che a volte noi non, eh, non abbiamo Par paradossalmente insomma ti, ti, ti rispondo oh, io in veste di associazione poligonal in quanto eh, quota parte gestiamo una cosa che si chiama informa giovani ma potrebbe essere utile anche per persone che non sono giovani e che cercano lavoro eh, sì. questa ah. diciamo, è, è, è una modalità insomma, per mettere permettere in rete eh, appunto, le, le necessità e darne, darne una risposta. Quindi a questo punto oh, appunto, ringrazierei te Anna e Franca per eh, appunto questa, ehm, eh, diciamo, que questo spaccato di realtà che ci avete portato della Caritas che spesso insomma è è nascosto, poco conosciuto, probabilmente anche per una scelta rispetto a quella che viene intesa come, eh, come carità cristiana. Quindi vi ringraziamo tantissimo per eh, perché siete stati presenti qui, per, insomma, soprattutto per quello che fate quotidianamente. E, mh, adesso io passerei la parola... Eh, dopo aver ringraziato la Caritas a, a Claudio Caratelli eh, Claudio Caratelli è, è intanto eh, diciamo una persona importante perché pur venendo da essendo eh, residente in un comune diverso eh, da quello di Cori ma confinante eh, cioè nel comune di, di di Rocca Massima partecipa eh, attivamente eh, nelle attività eh, del eh, comitato civico, eh, insomma qualcuno, oh, comitato civico per la difesa eh, dell'ospedale di Cori e mh, nelle lotte che sono state fatte per la difesa del punto di primo eh, intervento. Qualcuno si farà la domanda eh, che c'entra Uh, il comitato civico uh, con, uh, con appunto il discorso della solidarietà e del uh, banco farmaceutico. E, vabbè, io senza che parlo io, eh, passerei la parola a Claudio per raccontarci la sua esperienza da, da cittadino di Coria Extramedia, così lo definirei. Eh, per raccontarci così, la sua esperienza come il Comitato Civico, Banco Farmaceutico e tante altre cose che significa esercizio della cittadinanza attiva perché questo mondo lo lasciamo un po' migliore rispetto a quello che ci è stato dato. Claudia, a te la parola. Ok, grazie. Buonasera a tutti. Allora, io innanzitutto. Eh... Da, da tantissimo tempo mi definisco un cittadino del mondo, nel senso che secondo me le, le barriere stanno solo dentro al cervello delle persone, fuori non ci sono barriere, non ci sono confini, basta fare una passeggiata in montagna e rendersi conto che attraversi due o tre comuni e non te ne accorgi, quindi le barriere ce l'abbiamo purtroppo nel cervello qualcuno cerca ancora di de mettercele dentro a chi non ce l'ha ma non ce li riusciranno mai e quindi eh, la cosa fondamentale per la solidarietà secondo me è non avere barriere questo lo dico perché eh, spero con la mia testimonianza di avvicinare quante più persone a questo gesto di solidarietà e a tutti i gesti di solidarietà. Io eh, attraverso il banco farmaceutico quest'estate ho avuto l'opportunità di mandare un piccolo quantitativo di medicinali in un villaggio del sud senegalese attraverso un ragazzo che tornava giù dopo quattro anni essendo riuscito a rinnovare il suo permesso di soggiorno per eh, motivi di lavoro infatti ha ottenuto un contratto in un'azienda proprio a Cori e io sono stato felicissimo di questo perché oltretutto è, è veramente una bravissima persona e se merita tutto il bene del mondo e quindi grazie al Banco Alimentare io ho potuto inviare Banco Farmaceutico Guardate, se, sì, io, sembra una stupidaggine. Eh, dice, ma che sei contento perché hanno mandato due aspirine in un, in un posto, no? Sì, perché purtroppo ci sono dei posti dove non c'è mai con l'aspirina, anzi, se ce l'avessero sarebbero, sarebbero già ricchi. Non dobbiamo neppure andare tanto lontano, perché le testimonianze della Caritas ce lo hanno confermato che purtroppo eh, la povertà c'è anche da noi, non facciamo finta di non vederla, ma la povertà c'è. Eh, sgomberare per esempio le persone eh, che dormono all'addiaccio, secondo me, eh, è la cosa più infame che può accadere, ma per il semplice fatto che la colpa non è la loro, la colpa è della società che non riesce a creare dei posti idonei dove queste persone possono stare. Perché mh, perdere il posto di lavoro, per esempio, eh, mh, uscire, uscire di galera per aver commesso un qualche piccolo reato eh, e non riuscire a trovare mh, un posto di lavoro significa andare a dormire sotto i ponti c'è poco da fare io sono a casa ferroiera ho girato tutte le stazioni ma li trovavo dentro i treni ma come si fa a buttare fuori una persona d'inverno con soffreddo freddo fuori da, da un vagone certo puzza eh, pazienza cioè, eh, quando scende apri i finestrini, cerchi comunque di ovviare tra le persone che devono viaggiare in treno per lavoro e quello che, che ci accade dentro però voglio dire c'è sempre bisogno del po' d'umanità perché se non siamo umani non siamo manco besti, siamo peggio questo, è, questo è, voglio dire è il mio contributo ecco perché io eh, partecipo alle attività del comitato civico di Cori ma io ho fatto delle battaglie anche qui a Roccamassima quando mio figlio andava a scuola volevano chiudere la scuola insieme a un altro extra comunitario come me da Rocca Massima perché veniva da Subiaco ci siamo impegnati noi abbiamo tra virgolette eh, rubato il, i bambini a Giulianello all'epoca per metterli nella scuola di Boschetto Bianca Maria De Cave eh, e ogni volta che me vede si addrizzano i capelli <ride> perché io smontavo la, dalla notte invece da a casa andavo a Cori io andavo a rompere le scatole, quindi eh, per tornare al discorso di prima, eh, bisogna, bisogna avere veramente il cuore duro per girare la testa dall'altra parte. Io non ce riesco, è più forte di me. Allora... Claudio. Ecco, il, eh, mi raccomando, eh, date una mano sempre, non è facile, ognuno di noi ha impegni, io ho altre situazioni, altre cose, eh, non, è che, non è vero che chi eh, si dà da fare nella società è perché non ha niente da fare, io ho tre miliardi di cose da fare e nel mio piccolo, magari le faccio male, però cerco cerco di farle insomma, è importante, è importante aiutare chi si dà da fare. Purtroppo, eh, e lì io ce lo devo mettere dentro garantonella purtroppo c'è il discorso che mh, se le istituzioni funzionassero come dovrebbero, tutto questo impegno da parte di cittadini per aiutare altri cittadini forse non occorrerebbe, ma la situazione è questa e quindi... Umanamente cerchiamo perfette, di cerchiamo, claro. eh? le istituzioni non sono perfette, anche nel migliore dei mondi, purtroppo le istituzioni non sono perfette. Sì, sì, ma indubbiamente, poi le istituzioni sono fatte sempre dagli uomini, non è, sì. non, è di, non è che vengono da Marte, <ride> quindi, quindi va bene così, quindi va bene così. Siamo eh. anche noi, e allora. Eh, Claudio, non, non so se tu vuoi aggiungere qualche cosa di più specifico sulla tua esperienza come volontario nel, nel banco farmaceutico. Nel, Ma guarda, nel, io. io un giovane che tutti gli anni ha dato la propria disponibilità eh, appunto ad essere presente in farmacia per. Eh, eh, per la raccolta del farmaco, come, come volontario che invitava gli altri cittadini alla donazione. Ma guardate, io ho detto prima: eh, io non è che. sulla presenza dei perché ce ne sono stati tantissimi. Sì, molto... Non è che, che sono una persona così, persone... così presente sempre, no? Però se posso, quando posso io una mano la do. Ecco, Roberto Ceracchi sa che una volta ho partecipato anche al Banco Alimentare, nel senso che con la protezione civile siamo andati a Pomesia nei magazzini a stoccare i viveri che avevamo raccolto, a prendere quelli che ci servivano. Quindi io dico che se uno spreca una giornata all'anno, per, per una cosa positiva, eh, si sente meglio pure con se stesso. Va bene, allora con queste parole date almeno tutti quanti noi cittadini, diamo almeno una giornata all'anno di disponibilità eh, nei confronti degli altri e di queste iniziative come il Banco Farmaceutico, come la Caritas, come la Protezione Civile, come tutte quante le realtà, anche la stessa... Eh, poligonal che offrono possibilità di fare volontariato il comitato eh, civico di Cori per fare cittadinanza attiva e quindi chiedere la concretezza e l'effettività dei diritti alle istituzioni a, pro a proposito eh, di istituzioni perfette ecco, una giornata l'anno tutti quanti i cittadini probabilmente eh, produrremmo una, una quantità Uh, di opportunità per tutti quelli che hanno difficoltà, se la passano male o hanno bisogno di una mano. E allora ringraziando anche Claudio uh, Caratelli e, e anche in nome, per conto del Comitato Civico, ma anche di questa sua presenza extra um, extramenia, um, concluderei questa iniziativa Cori Comunità Solidale. I tanti volti del volontariato ehm, dicendo che ehm, queste iniziative da parte di Poligonal eh, proseguiranno perché, eh, appunto, non abbiamo descritto tutti i volti del, del volontariato della Uh, comunità corese ci sono tante altre forme di cui non ci siamo uh, oggi occupati oggi ci siamo occupati di quella particolare forma di volontariato che uh, è rivolta uh, ai più deboli ai più fragili e allora essendo appunto un'iniziativa dedicata uh, a loro uh, non possiamo che uh, dedicare questi incontri eh, a persone che sono più o meno recentemente scomparse e come in un commento Facebook che invito, a tutti, quanti, eh, invito a tutti quanti a leggere, fatto dal dottor Sandro Luciani sulla scomparsa eh, di Don Ottaviano Maurizi. Eh, Dedichiamo appunto il Cori Comunità Solidare alla memoria di Don Ottaviano Maurizi, eh, del dottor Fernando Nobili che è scomparso recentemente e che eh, nella sua eh, attività di, di farmacista non ha mai negato spazio per chi. Eh, ne avesse bisogno e la sua attività insomma rivolta nel volontariato era anche eh, presente eh, nell'ambito dell'associazione dell dei, de, dei trinitari laici presso la Madonna del Soccorso. E ancora ci piace ricordare eh, anche eh, la eh, dottoressa Farmacista, prima donna farmacista di Cori, eh, Rinalda o Arnalda eh, Guadagnin. Ecco, queste persone eh, rappresentavano, eh, diciamo che rappresentano ancora eh, per la nostra comunità eh, quei punti di riferimento. Uh, in ogni occasione di disagio e, e di bisogno, uh, soprattutto nelle situazioni eh, di malattia. Eh, a loro dedichiamo appunto queste, eh, questi incontri che svolgeremo uh, ripetutamente nel tempo come eh, come poligonal e nello specifico invece dell'iniziativa Banco Farmaceutico che ripetiamo, eh, sì, eh, le donazioni potranno essere effettuate eh, dal 9 al 15 di febbraio in tutte le farmacie di Cori e eh, di Giulianello per il Banco Farmaceutico ringraziamo il personale medico e eh, infermieristico dell'ospedale di comunità i medici di medicina generale di Cori, eh, il personale del, dell'attuale PAT dell'ex punto di primo intervento eh, e eh, anche l'amministrazione comunale, la ASL e i servizi sociali. Anche se non abbiamo ancora istituzionalizzato un protocollo d'intesa sulla gestione del banco farmaceutico e soprattutto del recupero dello spreco farmaceutico noi questa attività uh, l'abbiamo uh, iniziata e eh, la uh, porteremo avanti e diciamo che simbolicamente proprio perché non c'è nulla di istituzionale queste realtà ha, hanno già costituito quello che può essere un embrione di casa della salute a Cori dove operano uh, diverse eh, realtà sociali in termini associativi di tutela dei diritti eh, dei malati e eh, appunto eh, le istituzioni sanitarie. Eh, per ultimo eh, dobbiamo ringraziare veramente di cuore eh, eh, la, le comunità di Cori e Giulianello, Uh, per tutti quei cittadini che uh, doneranno dei farmaci, ma uh, per ogni gesto di sostegno, generosità e uh, donazione di qualsiasi tipo, uh, che venga fatto laddove uh, i nostri occhi uh, incrocino uh, situazioni uh, di bisogno, uh, perché uh, solamente una comunità, uh, in grado di accogliere eh, anche le persone nella, nella povertà e nel bisogno è una comunità degna e in grado di costruire un futuro migliore per tutti. Grazie eh, a tutti voi per l'ascolto e per il fatto che siete stati così eh, pazienti eh, nell'esserci dilungati in questa... Eh, in questa carellata eh, sulla solidarietà, eh, su Cori Comunità Solidare. E eh, arrivederci a presto a tutti quanti con delle, eh, delle novità di cui presto vi parleremo. Un saluto a tutti voi e a tutti coloro che hanno partecipato. Grazie di cuore a tutti.